Thank you. Tutti. abbiamo ultimato l'opera e per raggiungere questo risultato abbiamo dovuto affrontare un percorso che non è tanto scontato, quindi diciamo che nel prossimo filmato vi spiegherò come sono riuscito a raggiungere questo risultato in un'opera mista acrilico-olio, in cui l'olio non è rientrato in tutto l'intero quadro come generalmente eh, si procede nella realizzazione dei quadri. Quindi diciamo che il procedimento, che è stato semi semicomplesso, ehm, verrà esplicato nel prossimo video. Se vi piacciono i miei filmati potete iscrivervi al canale YouTube, Instagram e Facebook e se volete potete lasciare un like. Vi auguro una buona giornata, vi abbraccio e alla prossima!